Ciao, sono Marco, sono a passeggio in questa radura insieme al fedele amico a quattro zampe che mi precede e voglio condividere con te un pensiero che mi è venuto da, dalla visione di un video su Facebook, ma in realtà è un video che già vedete in maniera così più generica, in cui c'è la raffigurazione dell'arco temporale di una vita tramite una linea tratteggiata da 1 a 80 che più o meno è l'arco la di una vita media e faceva vedere come appunto il periodo più lungo è quello in cui noi siamo impegnati al lavoro, è veramente l'arco di vita più grande e questo era un video che voleva esortare le persone a vivere con più densità, con più sapore la propria vita e soprattutto a, a considerare l'idea. Che visto che dobbiamo passare la maggior parte della nostra vita a lavorare, tanto vale trovare un lavoro che ci piace. Il video è molto bello, ma la cosa più bella e interessante sono i commenti che ne sono scaturiti. Alcuni erano molto filosofeggianti, altre persone erano quasi indignate dicendo «eh sì, questi parlano di, di fare un'attività che ci piace, ma trovalo tu un altro lavoro». Mi viene da sorridere perché la maggior parte delle persone che fa questa tipologia di ragionamento critica non tenta qualcosa di nuovo e neanche ci si impegna, non sa di che cosa si sta parlando e non si è mai messa in gioco per tentare qualcosa di nuovo. Perché se si fosse messa in gioco avrebbe visto che qualcosa di nuovo in realtà da fare ci sarebbe ma non lo sto dicendo perché sto promuovendo una qualche cosa, lo sto dicendo per il semplice motivo che qualche cosa di nuovo si può fare, qualcosa di diverso, qualcosa che ci piace, però dovremmo sapere prima che cos'è che ci affascina, che cos'è che ci piace così ardentemente da tentare una via d'uscita, uno svincolo da questa, da questa strada principale su cui noi siamo, per poter prendere una via diversa rispetto a quella che ci hanno sempre insegnato e che abbiamo intrapreso così in maniera quasi naturale. Anche io esorto le persone a iniziare a fare un qualcosa che piaccia piuttosto che qualcosa che non piaccia e proprio per quel motivo lì passerai la maggior parte della tua vita lavorando tanto vale che fai qualcosa che ti piace e in più se trovi un lavoro che ti piace praticamente aggiungerai sei giorni alla tua settimana o quantomeno non lavorerai un solo giorno in vita tua per dirla tutta però i commenti di queste persone erano veramente molto interessanti ho visto tantissime persone dire eh sì ma tanto alternative non ce ne sono persone che è evidente che alternative non ne hanno tentate ripeto se ci avessero provato avrebbero visto che ci sono e che però bisogna impegnarsi non te le regala nessuno Detto questo io continuo la mia passeggiata, stiamo per uscire qui allo scoperto eh, rispetto al boschetto insieme al fedele amico a quattro zampe, sento un rumor di campanacci per cui posso facilmente immaginare che qui su troveremo eh, il pascolo delle mucche, speriamo di non essere nuovamente rincorsi dal toro. Se hai qualcosa da aggiungere fallo nello spazio dei commenti, se ritieni il video di valore condividilo, io ti saluto con un abbraccio, ciao!